E siamo qui con due ex studenti del liceo Leonardo da Vinci, ma in particolare con due ex studenti del professor Lolli, del cantautore Lolli, un uomo dalle due anime. Raccontateci un po' le vostre esperienze, i vostri aneddoti più, più intimi rispetto al vostro professore. Ok... Um... Sì, i, i, per me è stato prima di tutto professore, nel senso che eh, per me il professor Lolli è stato professore eh, del, del biennio, per cui i primi due anni, eh, io avevo 14 anni, venivo, entri, sei appena entrato in un mondo che è completamente diverso, no? sei un ragazzino, 14 anni, ti trovi in una dimensione dove tu sei il più piccolo, no? per cui ti approcci in qualche modo alla vita, Beh, Claudio è stato, o meglio, professor Lolli, perché io per profondo rispetto ho sempre avuto un po' di difficoltà a dargli del tu o a chiamarlo Claudio, benché lui fosse una persona molto eh, colloquiale, molto, molto, molto serena, molto tranquilla, molto, molto gentile. Eh, però appunto io per, per questione mia di, di, di, di rispetto ho sempre fatto un po' fatica a chiamarlo per nome proprio, se non qualche volta dopo che, che mi ero diplomato. E... E Claudio per cui ha fatto parte, in realtà come anche altri professori di quel liceo che erano oggettivamente una comunità, un gruppo, un gruppo anche con gli studenti, eh, ha inciso in modo, nel racconto di questa mattina ha inciso sulle vite di ognuno di noi in modo molto preciso, molto puntuale, con segni comuni nei nostri racconti. Eh, Claudio, per cui ha inciso nella mia vita, ma come anche in quelle degli altri, per me nei due anni forse di formazione più importanti, 14-15 anni. E avendo, io mi porto dietro due, due più che aneddoti, due insegnamenti che erano proprio del, del suo carattere, del suo modo di essere. Il primo era appunto quello di, di, di, di, di, di, di, di, di provare a guardare sempre le cose non solo da uno sguardo frontale o superficiale, ma proprio frontale, provare a, a guardare, le, avere profonda attenzione per le parole, per il significato delle parole, per, per, per provare a guardare ogni situazione anche da un'angolazione, da un punto di vista differente, per cui provare ad avere un tuo modo di vedere la vita, di vedere la realtà, di vedere quello che ti capita di fronte. E per cui in qualche modo se cominci a fare quello nella tua vita, per cui non essere spettatore di quello che ti capita, ma provare ad essere tuo attore nella tua vita con garbo, perché Claudio è sempre stata una persona forte nei contenuti, nei, nei suoi convincimenti, ma una persona estremamente educata, garbata, rispettosa. La parola rispetto è venuta fuori molte volte questa mattina, e, e però appunto ti dava la possibilità, ti, ti insegnava a, a, a, a guardare le cose che ti capitano con un po' più di profondità, con un po' più di attenzione, profondità, provare a guardare il punto di vista, no? non vedere sempre le stesse identiche cose come le vedono tutti, provare a trovarti un tuo modo di vedere le cose. E la seconda appunto era il suo modo di essere. Oggi viviamo in una società molto urlata, no? dove l'arroganza viene confusa per verità, più urli una cosa e più sembra vera, eh, in cui si guardano l'intimità delle persone è svenduta, eh, i sentimenti vengono ostentati ecco Claudio era l'esatto opposto era una persona mit mite in realtà ripeto nei concetti perché aveva convincimenti, pensieri molto precisi eh, però nel modo di essere era una persona garbata appunto rispettosa eh, riservata per molti aspetti della, della sua vita, per me era il prof lolly poi nei racconti di mio padre, che era suo coetaneo, eh, diventava anche il cantautore Lolli, ma, che io stesso poi ho scoperto dopo, ma per me la prima cosa era il prof Lolli, mio prof di italiano e geografia nel, nel, nel, nel biennio. Eh, tanto che appunto non sapendo chi fosse, ricordo dopo il primo giorno di scuola, tornai a casa, questo sia un aneddoto molto entusiasta di questo prof che, per esempio quando, quando qualcuno ha la capacità di farti respirare in modo profondo e di vedere un orizzonte che non conosci, che è interessante, che è bello, buttatici, ok? Prova a conoscere il tenere la conoscenza, lui era persona di grande cultura, ma anche qui, come dicevamo nei racconti prima, cultura non, non ostentata. Oggi l'ostentazione, no? Invece lui era persona veramente pacata, grande cultura ma non ostentata. Per cui torno a casa entusiasta, dico ma sai ho incontrato questo nuovo prof primo giorno di scuola e il primo giorno di scuola è tornato mm. in molti racconti nostri di, tu, di ognuno di noi e, e, e contratti distintivi ma ognuno se lo ricorda la prima, già la, dalla prima volta in cui l'ha incontrato, <ride> io torno a casa entusiasta, racconta a mio padre questo professor Lolli, mio padre mi guarda, mi fa ma Lolli Claudio, ma penso di sì, cioè non, sì Claudio direi di sì, ma tu sai chi è Claudio Lolli, ok? No, perché avevo 14 anni e dopo ho conosciuto anche Lolly, cantautore, musicista, artista, un pezzo della storia di Bologna. E dopo c'è stato anche il tema delle due generazioni. Mio padre, suo coetaneo, che se lo ricordava da cantautore della propria giovinezza, della propria crescita, a per me invece insegnante, per cui con un ruolo completamente differente. Però sì, Lolly, se posso riassumere in una frase, quello che per me è le cose più importanti è il primo. Avere uno sguardo critico verso le cose, prova a vederle a modo tuo, a interpretarle a modo tuo e soffermati a pensare su quello che ti capita. L'altro elemento, appunto, è il tema del, del, dell'essere eh, riservato, gentile, rispettoso degli altri. Eh, e il tema della gentilezza, ripeto, oggi la gentilezza in questo momento storico. Non, non è, non, non, non, spesso e volentieri viene dimenticata, non so, quindi invece Claudio è sempre stata una persona molto gentile, molto rispettosa, molto attenta agli altri. Sì, qualche ricordo anch'io, ma <coughs> intanto eh, Claudio era una persona dotata di una profonda ironia e quindi eh, nell'esperienza di professore per nulla schivo ma anzi ehm, aveva voglia di parlare aveva voglia di parlare con eh, gli studenti di comprendere e secondo me un, un lavoro che ha fatto con tutti i suoi studenti è quello anche di cercare di far esprimere al meglio la persona tirare fuori quello che c'era dentro e, e quindi di, di poterla tirare fuori ciò che covava dentro questa persona che stava diventando cittadino in un qualche modo, no? Perché uno entra eh, quando è ancora bimbo esce che è, è, è maggiorenne, no? e, e, e va anche a votare, c'è anche un esercizio di voto importante e, e, e quindi tirare fuori e, e stimolare la personalità. Quello che poteva essere eh, questo... In un io ho avuto la fortuna di averlo 5 anni e quindi di mh, essere stato a fianco a lui... Eh, come studente sia nella didattica tra virgolette ma anche in, in momenti, per, durante gli intervalli a me è stato, piaceva moltissimo e, e lui era disponibile a parlare e parlare e parlare con la sua sigaretta fuori eh, di quello che stava accadendo nel mondo della politica, dal mio punto di vista per me è stato molto importante nel mio percorso, una traccia che mi ha lasciato è sicuramente una coscienza politica io ho finito l'esperienza eh, al liceo ho Avuto un'esperienza come amministratore in un piccolo comune e questa cosa si è maturata principalmente per, eh, per Claudio, insomma, per quello che mi ha trasmesso nel comprendere eh, quello che è il mondo, quello che è l'importanza della politica e dell'impegno in qualche modo. E perché l'altro elemento che, che, che, che ho sentito in, eh, in, in Claudio è, è stato quello di la speranza nel poter cambiare le cose, cioè il non arrendersi eh, e avere fiducia sostanzialmente, fiducia eh, di poter eh, agire nella società che è possibile fare, che è possibile eh, essere mh, non solo spettatori ma appunto anche attori ed è questa un'altra cosa che credo abbia trasmesso in modo trasversale a quella che anche prima ho definito una comunità Uh, di studenti in qualche modo che hanno uh, avuto la fortuna di avere Lolli come, come insegnante e anche qui nel Lolli Claudio mh, anche io personalmente nel, nel liceo per me è stato sempre il professor Lolli e finito uh, il liceo è stato altri momenti in cui ci siamo visti e è diventato Claudio proprio anche per un, eh, naturalmente e come ultimo ricordo ho quello eh, e anche lì il cantautore è venuto non all'inizio, nel senso che la riservatezza di Claudio era quella di dividere, tra virgolette, eh, a scuola era il professor Lolli. La famiglia, il cantautorato non ho mai entrato a scuola direttamente, ovviamente indirettamente, ovviamente, ma direttamente mai. E, e quindi dicevo: l'ultima volta che ho visto Claudio è stato al Cinema Teatro Gagliera, l'ultimo concerto che ho fatto, è finito. <coughs> finito il concerto sono andato a salutarlo e quindi ehm, ci, siamo, eh, ci siamo mi ha riconosciuto ovviamente, ciao Simone ci siamo abbracciati e ho risentito insomma l'odore, la barba, i capelli di Lolly. perché eh, eh, era un odore familiare così come <coughs> l'altra cosa a fine eh, di questa giornata è stato trasmesso un video dove parlava Lolly. ecco questa voce questa voce che mi ha accompagnato per cinque anni, mi è entrata dentro e, e risentirla, quel tono di voce con quella profondità, è stato che un altro elemento ehm, importante in, in cui in qualche modo ti ha accompagnato per un'esperienza della tua vita fondamentale e anche questo per me è Claudio Lolli.